Ciao ragazzi, come va di nuovo insieme? Allora, per prima cosa vi invito a dare un occhio al mio ultimissimo libro Professione Bassista, nel quale ho detto tutto ciò che sapevo, so eh, per darvi una mano a chi magari eh, è in difficoltà per poter avvicinarsi al mondo de della professione o comunque eh, poter essere in grado di affrontare qualsiasi tipo di viaggio musicale provini, eh, esami, eccetera eh, lì ho detto tutto, trovate eh, la versione pdf, la versione cartacea, con sconti, tutto il link sul mio sito www.igorsardi.com mi sono arrivate anche tante richieste, giustamente come, eh, come volevo, come speravo eh, che potete fare anche voi eh, al modulo, al link che lascio sempre qui quindi nella sezione video lezioni del mio sito eh, una di queste è stata è stato Piero che mi ha scritto eh, riguardo proprio al libro professione bassista. Ciao grande, il mio problema invece, non, nonostante, eh, nonostante capito, sia molto chiaro, riuscire a mettere in pratica le cose che studio: che se nutrida di arpeggi, scale, non riesco a creare niente di musicale. Eh, allora, questo è un problema che non è che io sia <ride> così eh, bravo a... nell'improvvisazione. Nel nel creare frasi così belle, però quello che ho cercato di dire nel libro, eh, anzi, quello che ho cercato di fare in questo libro è dare spunti per ogni singolo argomento affrontato, partito dagli intervalli, le triadi, poi gli accordi estesi, quadriadi eccetera, fino ad arrivare alle scale. Eh, ogni argomento è eh, capire come studiarlo, cioè quali sono stati i miei percorsi di studio, quindi esercizi, eccetera, eh, e ho cercato di non farvi ripetere l'errore che ho fatto io, quindi studiare tanto ma non mettere in pratica. Quindi per ogni esercizio fermatevi, prendetevi il tempo che siano settimane, mesi, anni, ma se studiate le triadi maggiori, alla fine è il vostro percorso di studio delle triadi maggiori, queste triadi le dovete sapere eh, usare, le dovete conoscere in tutte le sue eh, forme, in tutti i suoi colori, in tutte le loro eh, possibilità che ci danno, quindi di composizione, di improvvisazione, eh, di fraseggio, eccetera. Eh, quindi questo era il senso un po' del libro, eh, per ogni argomento arrivare con degli esempi eh, da cui potete partire per poi prendere eh, spunto e creare eh, roba vostra. Dicevo, il, il fine poi di questo libro era appunto il mettere in pratica le cose. Allora, i consigli che ti do e che vi do sono sempre quelli di eh, cercare per ogni diciamo, voglio mettere in pratica l'intervallo. Io parto sempre con eh, cose molto semplici, quindi un tappeto, come avete visto nel, nel libro, io allego sempre in, inizialmente basi molto semplici eh, sulle qua con le quali ci possiamo concentrare su eh, quello che stiamo studiando senza pensare troppo alle successioni armoniche, ai tanti accordi, per poi... Inserirli piano piano, quindi un tappeto in questo caso era Mi maggiore. Ora prendo il capitolo delle scale, ad esempio, o comunque anche eh, mettere in pratica l'intervallo. Ad esempio, ho fatto eh, vedere come si studiano le scale con a parte di intervalli, quindi ad esempio Mi le terze. mi serve questo? Quando vado a mettere il tappeto posso alternare delle, delle linee melodiche a linee eh, contenenti al loro interno dei, dei, dei frammenti di questi esercizi, quindi rendendoli musicali. Io ho fatto esempio le terze. Andiamo a mettere la base e vediamo un po' come eh, ragiono come ragiono io, Mi maggiore, semplicissimo. Prima cosa cantarsi in terza. Anzi, prima cosa, ascoltare, eh, in questo caso, facciamo la scala di Mi maggiore, ascoltare tutti i gradi della scala. Che colore hanno, che funzione hanno il rapporto a questa sonorità, a questa a questa base, a questo accordo. Quindi la tonica? La seconda o la nona? piano vi entra in testa, suono la mia scala, cercando di memorizzare il sound appunto di ogni grado, quindi di ogni nome. piano poi vado a fare delle piccole frasi non 10.000 note questa non è musica è, non lo so creare piccole frasi con eh, respiro tra una frase e l'altra quindi con pause Ricordate, la musica è anche fatta di pause, anzi, soprattutto. Quindi, ad esempio... Pausa. Pausa. Poi posso fare delle frasi con più note mi difendo e poi piano piano inserisco gli elementi eh, ad esempio le seste fatto anche nel libro mi sembra sesta Vedete, alterno gli intervalli con, con frasi melodiche. semplicemente me la sono cantata un pochino in testa usando le quarte appunto. oppure studio l'arpeggio eh, measure 7 di me e se prima mi do Ah! a eh, diciamo, ripasso, a suonarlo su tutta la tastiera e poi ci inizio a creare qualcosa di musicale, non ci provo almeno. su solo le noti dell'alpena, pentasonica, All right. Del libro. Io. Mm. del genere? No? anche qui Io. Io. Io. Io. Pensate per un attimo di essere cantanti, non come me, ma cantanti bravi, cioè cercate di, di di rifare sullo strumento quello che viene in mente in testa io qui ho, me l'ero cantata prima di scriverla questa canzone Thank mm -hmm. you. Quindi ragazzi, il senso del il succo è quello di prendere ogni argomento, e cercare piano piano di partendo dal semplice, poi, infatti, forse dopo. Sì, utilizzo della scala maggiore su più accordi, arrivateci gradualmente. Cioè partite da un accordo solo così sentite la sonorità della scala, della teoria di, di, di tutto, senza dover pensare ai cambi di accordo. Lì ci si arriva dopo, quando avete eh, fatto pratica su un accordo solo, che in questo caso era maggiore, ma può essere minore, di settima, diminuito, eccetera, poi sarà solo un, eh, un andare a comporre un puzzle, quindi eh, lavorate su un argomento alla volta, su un accordo alla volta, in tutte le tonalità, e poi quando eh, volete andare avanti di difficoltà, magari non passate subito a successioni armoniche, progressioni armoniche con, con 40 accordi, mettetene tre, eh, mettetene due, tre, quattro, eh, fino a poi arrivare a non avere più problemi anche in, in progressioni un po' più complicate. Quindi anche oggi io spero di aver fatto contento, chiara, scusate, io con nome un bai... Piero e vi ricordo che eh, anche voi potete, anzi, dovete, vi obbligo, lasciarmi critiche, commenti, richieste di eh, chiarimenti di esercizi, approfondimenti, eccetera riguardo a questo libro e non solo anche riguardo a lezioni future eccetera quindi sul mio sito trovate tutto ovviamente riguardo a questo libro e tutti gli altri dalla prossima settimana quindi intorno al 15 aprile non so quando pubblicherò questo video ma comunque dal 15 aprile mi sembra partono gli sconti su Amazon dei miei libri cartacei mentre quelli pdf per ora inserendo il codice Igor Book tutto attaccato al momento del pagamento riceverete lo sconto. Quindi ragazzi vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.